Io sono amante di loro e, e tutto quello che riguarda loro mi fa sempre piacere poterlo verificare, insomma vede, poterlo vedere, sentire e leggere anche. Ci ho cominciati a seguire dall'inizio dal 2009, da quando sono venuti fuori con Ti lascio una canzone, ho cominciato da lì e ho avuto sempre una gran passione per loro e le loro canzoni mi hanno aiutato anche onestamente in tanti momenti. Ma noi siamo fan del volo da tanto tempo, sì. che sono giovani, si sono impegnati e stanno ottenendo buoni risultati, bei risultati in tutto il mondo. Tutti e tre sono bravi, ognuno ha il suo carattere, la sua particolarità, mi piacciono così. Per avere un ricordo e poi soprattutto perché sono molto bravi e quindi sono da fare complimenti e che continuino così, perché possono dare ancora di più senza essere eroi. Cosa è la acquistare questo libro? Ah loro, sono fantastici. Unicamente quello. Eh, io questo libro l'ho già letto, ne ho comprato uno a Bolzano perché sono di Bolzano, l'ho già letto e l'ho comprato uno qui per poter salutare loro.